Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di fare la campanella e di lasciare un like oggi vi spiego come mostrare gli fps, come migliorare le prestazioni su Overwatch 2 eh, e molto altro come potete vedere la grafica si vede più o meno uno schifo si vede uno schifo si vede e faccio 150 fps e eh, vabbè perché ho diminuito la scala di rendering quindi se vado su video Scala di rendering personalizzata io ho messo 50 Se invece la metto a 200 metto applica Da 150 fps faccio 30 fps ma la grafica è migliore Cioè guardate un po' il modello del personaggio molto bene eh? Quindi guardate un po' la differenza Da 50 applico e guardate un po' come si vede se mi allontano un po' una merda, diciamo così. Quindi, poi come vedere gli FPS su Overwatch 2 è molto semplice, andare su video dettagli, mostra statistica, prestazioni, da off mettete on e scegliete cosa volete vedere, mostra frame rate, temperatura GPU, utilizzo della VRAM. Io sto usando più o meno uh, 2500 MB di uh, VRAM della mia scheda video. Faccio applica. Eccoci qua, oppure se invece volete uh, aumentare gli FPS perché io anche su un portatile di 300-400€ puoi far girare questo Overwatch 2 perché i requisiti consigliano più o meno come requisiti minimi di sistema consigliano schede video piuttosto vecchie ok piuttosto vecchie poi la risoluzione risoluzione minima di display 1024 x 768 cioè questa è la risoluzione minima e va benissimo quindi non avrai problemi con la scheda video oppure con gli fps quindi stai certo che giocherai una favola come ho detto all'inizio la scala di rendering mi raccomando fai attenzione perché se metti 50 non ci vedi proprio niente sia da, da lontano che da vicino i modelli e i personaggi Ma se invece metti più o meno 100% faccio applica Vedo abbastanza bene i personaggi ma fa, farò pochi fps Poi un'altra cosa Se avete problemi nel senso se avete impostato la grafica media alta e Gli fps sono rimasti a 60% per cui, se vai su video qualità grafica, no, video frame rate non dovete mettere automatica, Se mette automatica, mi sembra che te li blocca a 60. Ah no, adesso 98, quindi fate così: allora qualità, no, video, ok, frame rate personalizzata. Frame rate previsto, io metto 600, non è che farò 600 fps ma farà quanti la scheda video riesce a sopportare, ok? Muori quindi io vi consiglio di giocare sulla grafica media, rendering invece su 100 oppure sotto ai 100, frame rate, mettetelo a 600, poi dipende dalla vostra scheda video quanti ne riesce a fare, beato te se riesce a fare più di 600 fps, quindi poi se hai problemi con um, a vedere gli fps con questo gioco c'è un altro metodo quello di geforce experience e after quindi se vai su um, nvidia driver download driver nvidia scegli la tua scheda video metto geforce 1060 super faccio ricerca scarichi questo driver, lo installi e uscirà questo pannello, GeForce Experience per Nvidia, per AMD invece AMD Radeon. Eccolo qua. E se io clicco qua sopra, questo apro la sovrapposizione di gioco, che sarebbe questa. Che mi permetterà anche di salvare molti clip, quindi adesso l'attivo. Quindi se faccio come potete vedere, in alto a destra ci sono gli FPS che sto facendo. Quindi, se adesso premo ALT più R, si chiude. Se premo di nuovo, si apre il pannello per farmi vedere gli FPS quanti ne sto facendo. Invece, riguardo a Ansei After Banner, stesso procedimento: scaricate questo programma, lo avviate. E come potete vedere, sullo schermo mi sono apparse tutti questi grafici. Ma non è che appaiono così per miracolo. Devi andare, se ti esce questo tipo di monitor, questo qui, ci clicchi sopra. Ora ci devo andare qua sopra, ecco. sopra. Qui ti permetterà di controllare anche i colori, di posizionare un po', uh, cioè di ridimensionare un po' i caratteri. L Avete visto? Questo è personalizzare i grafici, invece per attivarli, andiamo su Afterburner, Impostazioni, Grafici, eccoli qua. Quindi per esempio, se io clicco su questa spunta, Temperatura C più 10, faccio Applica, apparirà sullo schermo, come potete vedere... Se notate bene, io ho zoomato nell'editing, CPU 10 è apparsa sullo schermo. Quindi puoi vedere gli FPS su Overwatch 2, attivando quell'opzione. Puoi vedere gli FPS attraverso Nvidia, il pannello di GeForce Experience, e After Battle. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Se il video vi è stato utilissimo, io vi consiglio di lasciare un like. Cioè,